ciao come state? Eh, intanto siamo nuovamente insieme per darci appuntamento al martedì mattina come sempre l'argomento eh, della mattinata quale sarebbe stato dico quale perché in realtà insomma eh, domani purtroppo non potrò essere con voi perché eh, avevo programmato già da un po' di tempo un interventino ambulatoriale insomma niente di che ma mi hanno chiamato e quindi ahimè quando chiamano uno risponde assolutamente perché eh, so, altrimenti poi perderebbe il posto quindi eh, mettiamo così se eh, so, tutto va bene che sto bene eh, potremmo spostare la la nostra diretta a mercoledì mattina a questo punto quindi dandoci appuntamento a un giorno, al giorno successivo, sempre che io sia bene, eh, mi è venuto in mente un po' di lanciare così anche l'argomento. Eh, un argomento secondo me importante e anche scottante, se vogliamo, perché essendoci appena stata la giornata internazionale contro la violenza delle donne, proprio ieri è uscita questa notizia di questa ehm, giornalista, che è stata molestata fuori dallo stadio eh, della partita dopo la partita in polifiorentina eh, logicamente insomma essendo in diretta eh, si è visto tutto quello che è stato fatto cioè di questo ragazzo questo uomo che eh, passandole dietro prima si è sputato sulla mano e poi ha deciso di darle un be una bella pacca sul sedere um, cosa insomma, che eh, ha lasciato eh, un po' tutti senza, senza parole eh, è il fatto anche che il collega stesso in qualche modo non abbia preso le sue difese anche se era in studio ma abbia un pochettino sdrammatizzato quello che era successo. Eh, di conseguenza insomma anche la eh, giornalista logicamente si è sentita un pochettino insomma, eh, messa da parte e non sostenuta per quello che era eh, insomma, la giornata che eh, aveva dovuto essere, avrebbe dovuto essere. Ecco, questo mi fa riflettere, fa pensare, perché effettivamente quante donne anche dietro i riflettori eh, insomma vengono molestate quotidianamente. E di qui è subentrata anche non so se la conoscete, Andrea De Logu, eh, questa eh, speaker giornalista. Eh, di Rai Radio 2 che logicamente ha preso le difese uh, di questa giornalista e che in qualche modo sul suo profilo Instagram ha, ha deciso insomma, di uh, così, mh, dare una sua opinione di quello che era successo, usando logicamente temi forti, temi molto forti, parole molto forti che uh, però io condivido uh, e quindi volevo uh, così con voi condividere anche questa, questa scelta, è il fatto di Ehm, um, che um, ognuno. Può eh, essere libero di vestire come vuole, eh, ma non per questo, insomma, eh, l'uomo ha diritto di eh, molestare la donna senza il suo consenso, cioè non ha diritto mai di molestare la donna, tantomeno toccarla senza il suo consenso. E qui appunto Andrea De Logu ha postato una foto in cui la si vedeva con una camicia bianca e il seno praticamente in evidenza, come per dire: alla fine io devo, devo essere libera di indossare quello che voglio. Senza essere criticato il corpo femminile è un corpo femminile come quello maschile e eh, deve esprimere la sua bellezza ognuna deve sentirsi bene nel proprio corpo senza preoccuparsi di dire metto una certa cosa oddio che cosa mi succederà domani oppure oggi stesso quindi volevo condividere un po' con voi questo pensiero sapere cosa ne pensate in fin dei conti siete uomini che seguite anche un po' eh, quella che è no, il nostro appuntamento del martedì eh, molto spesso si sono fatti insomma dei commenti certo che eh, fa piacere ricevere eh, in qualche modo commenti positivi ma eh... Eh, così, mm. <ride> molte volte invece diciamo che sono stati anche un pochettino pesanti, ecco, la libertà, fin dove arriva la libertà e, e fino a che punto, eh, in qualche modo dovete e potete esporvi, allora facciamo così, noi ci ritroviamo come sempre, eh, quindi non domani ma mercoledì ehm, e intanto, eh, sempre che io stia bene, intanto volevo dirvi... 60.000 volte grazie, un po' di più di, di 66.000 volte grazie, perché? Perché? sono i numeri esatto della, degli iscritti al mio canale quindi eh, grazie grazie grazie ma grazie perché insomma come sempre mi seguite e perché anche voi avete voglia di chiacchierare con me anche su argomenti un pochettino più seri come questi che vi ho lanciato quindi insomma se tutto va bene ci vedremo mercoledì mattina come sempre alle 9.15 giù di lì va bene mi sono messa eh, permessa eh, la libertà oggi ecco di indossare anch'io una maglia per far vedere che alla fine eh, niente <ride> deve distruggere quello che è l'essere umano soprattutto la donna tantomeno una maglia un pochettino più diciamo così trasparente baci abbracci ci vediamo mercoledì sempre che io stia bene ciao